ciao allora oggi vi voglio mostrare questa palettina questa qui che sto testando nell'ultimo periodo e l'ho presa su wish incredibile allora è una palette intanto classicissima oltretutto parliamo della confezione magnetica perché qui ha un piccolo magnete quindi si chiude bene però è cartone cartone spesso e oltretutto non guardiamola ma ho dovuto metterci lo scotch perché qui era proprio cartone e si era già aperta ma detto questo è una palettina che è carina non ha lo specchio ovviamente quindi da usare durante il giorno piccolina con 9 ombretti in questo caso nei toni del bronzo è la numero 05 marchio assolutamente sconosciuto, ma l'ho pagata 2 euro 1 euro lei e 1 euro la spedizione poi essendo un cartone così bello spesso è super super imbottita allora, non dice la quantità non dice sì, la quantità dice di essere 9 grammi è un 9 grammi quindi un grammo per ombretto e... sì, perché se sono 9 ombretti allora almeno ha la lista ingredienti e l'ho guardata è molto simile a tante altre palette quindi non ho trovato cose particolari e oltretutto perché l'ho voluta provare perché quelle della Essence stanno costando davvero tanto e voglio, per un prodotto tipo low cost perché se voglio un prodotto più performante mi baso su altre marche ma per dei prodotti da tutti i giorni oppure low cost quelli dell'Essence iniziano a costare questa ripeto l'ho pagata 2 euro eppure ero curiosa di provarla allora eh, adesso ve parlo e vi faccio gli swatch però invece di farli qui davanti alle luci li ho già fatti in un'altra postazione, tutti, ho sbocciato tutti gli ombretti perché secondo me con le luci naturali si vedono meglio vediamo che c'è un opaco ah ci sono tanti metallizzati ed è con i brillantini sono tanti avete visto lo swatch un arancione opaco leggero uno più scuro dei metallizzati questi sono i toni più delle classici perché marroncino chiaro questo che è un colore che io uso tantissimo come base infatti vedete che non si vede niente fortuna che avevo fatto lo swatch prima degli altri metallizzati un opaco ed è marrone un opaco sul tono del marrone vinaccia e un altro metallizzato con i glitter. Allora, come si comportano? Bene, <ride> davvero bene. Non avrei mai pensato, eh, ce lo so, anche in questo momento. Si, eh, si comportano davvero bene. Sono belli pigmentati e l'avete visto anche dallo Swatch. Sono belli pigmentati, si applicano bene, sono si sfumano bene restano davvero tutto il giorno ovviamente con un primer sotto restano tanti e non sono neanche polverosi cioè quelli più polverosi ho notato che quelli che fanno leggermente fallout sono questi due opachi scuri che fanno leggermente fallout ma niente a che vedere con le altre palette che ho provato sia quelle dell'essence che vi recensisco sempre ma anche quelle di altri marchi le fanno davvero molto meno cioè, io mi sto trovando benissimo cioè uso come base per le, tutta la palpebra uso soprattutto questi colori il metallizzato o i glitter li uso per dare un attimo un tocco di luce e li, i due scuri li uso per dare profondità allo sguardo quello più chiaro che è davvero è color carne perché è impalpabile lo uso per andare a sformare tutti i palotti e poi nella tazza sopraccigliare non mi trovo bene sinceramente questa è nei colori del rosso arancio bordeaux c'è nei toni del nude nei toni del rosa ho visto anche delle, quelle verde quelle nei toni dell'azzurro che comunque fanno delle palette complete perché c'è il colore chiaro i colori di transizione i colori ci sono molti glitter però ci sono i colori scuri ce n'è non mi dà nessun tipo di problema alla palpebra o all'occhio, ovviamente uso esterno, non uso interno. Fissano bene anche la matita, si sfumano bene, l'ho già detto, non danno nessun tipo di problema, si rimuovono facilmente, non macchiano la palpebra. Io non trovo lati negativi se non che è piccolina, cioè perché alla fine è una mano. È davvero piccolina ma è comoda da portare anche in borsa ad esempio perché è tutto cartone e quindi è bella eh, come si dice gli ombretti sono belli protetti diciamo che manca lo specchio però è una palette da 2 euro cioè non gli avrei mai dato sinceramente un centesimo ho detto vabbè la provo così e gli anticipo che ho preso anche gli altri colori perché ne sono rimasta entusiasta ora sono curiosa di sapere se vi incuriosisce si capisce anche quali sono i colori che uso di più e oltretutto non ho ancora fatto il buco ma sono belle compatte mi piace tanto tantissimo penso di più di tante altre palette devo essere sincera fatemi sapere se per caso l'avete provata se vi incuriosisce nel caso questa è la 05 comunque le vedete anche voi che ci sono tantissime altre palette tantissime altre scelte di colori, questa è bella completa secondo me e direi basta parlare perché diventa un video troppo lungo per i miei standard. Fatemi sapere se vi è incuriosito questo tipo di prodotto. Ovviamente l'ho pagato io, non è una sponsorizzazione, ovviamente, però signori della Wish, con tutto il tempo che con tutti gli acquisti che faccio da voi, se volete sponsorizzazioni volentieri, eh? però per adesso pago io.